Negramaro, nasce il 17 novembre il nuovo disco. È grande l'entusiasmo per il ritorno dei Negramaro, il 17 novembre uscirà l'attesissimo settimo album della band, composto da 12 brani inediti. Il nuovo progetto discografico arriva a due anni di distanza dalla rivoluzione sta arrivando. Che ha ottenuto la certificazione multiplatino, numerosi riconoscimenti e prestigiosi premi tra i quali segnaliamo Chuck Doro per la miglior canzone e premio Lunezia per il valore musical letterario del brano Lo sai da qui, migliorino Live 2015 agli On Stage Awards per Attente e Miglior Live Italiano ai Rockol Awards 2016. Eccellenza del rock italiano, in gramaro, attivi da oltre 15 anni, hanno alle spalle 6 dischi di inediti, 1 raccolta, 1 album dal vivo, 4 Dvd e più di 30 it radiofoniche di successo. Di grande rilievo è anche la loro dimensione live. In Gramaro, infatti, dall'inizio della propria carriera, hanno registrato numeri sbalorditivi in tutti i loro tour, dalle piazze ai teatri, dai palazzetti agli stadi, la rivoluzione sta arrivando, tour, riempendo anche il circo massimo a Roma, la notte di Capodanno, ha infatti totalizzato oltre 300.000 presenze. E vantano due primati. Sono stati la prima band italiana a calcare da protagonista il palco dell'Arena di Verona, estate 2007, e dello Stadio San Siro di Milano, 2008. Forte è anche il legame con il mondo del cinema, per cui la band Salentina nel corso degli anni ha firmato colonne sonore e creato collaborazioni con importanti registi italiani. Artisti a tutto tondo, sin dai loro inizi, tutti e sei i componenti della band condividono ogni dettaglio di ogni loro progetto discografico e live, seguendo sempre una linea creativa che va a fondersi con le melodie, i testi, il concept di ogni disco e tutti gli spettacoli live.